Dio, dio, dio, dio Allora, dio, io Ciao uh, Scusami Cos'è che dicevi che dovrei andare lì? Comunque, andiamo veramente dove ci ha detto Dio Allora, tecnicamente questa è una sorta di santuario All'interno del quale ci dovrebbe essere qualcosa Evidentemente di strano, a quanto ho capito Ma non so esattamente dove dovrei andare hmm, Tutto ciò è veramente strano e particolare Sarà meglio indagare meglio Forse qua? Oltre al fatto che qua si muovono i blocchi da sotto Oh lì che è abbastanza strano Direi di fare start gioco inizia in uh, fermo Io cosa devo fare però non ho ben capito Signore allora ho capito che però devo, devo stare tipo su questi blocchi Non devo cadere ma non ho capito bene come però Cioè obiettivamente so no, più che altro dove devo andare Questo è il punto della mia situa In questo momento preciso Oh no Sono caduto Ho capito Ok ok ho fatto un high score Cioè praticamente ho fatto uno score alto cioè vabbè uno score nuovo diciamo Bene inizia di nuovo Vediamo un attimo se riusciamo a stare tanto Tipo ma raga qua dobbiamo stare tipo 20.000 secondi Come minimo E qua dobbiamo tipo farci prendere da questo blocco d'oro Perché almeno va nell'altra direzione E ok Guardate qua che divertente Oh è proprio bello eh starci Cioè sono proprio bravo più che altro Oh raga sto continuando ad andare avanti Che bello <ride> Raga è assurdo Ma io mi chiedo se tipo non mi muovo più Cado, punto di domanda Eh, mi sa di sì Anche se sto, tipo, speed Increased. Oh no, tipo, la velocità è aumentata, raga E quindi se è la velocità Praticamente eh, aumentano anche le probabilità Che io possa morire <ride> Ma non devo Ai, Eh no, mannaggia Che palle No, però potevo, cioè, potevo stare ancora di più Vediamo se riusciamo, tipo, un altro po' A starci, tipo, a fare un nuovo Score, e già questo, guardate, che è abbastanza difficile. Raga vedete il blocco di diamante Vediamo un attimo se si schianta Ok speed increase Praticamente cosa è successo? È aumentata la velocità E quindi io uh, Quello che devo fare È andarmene e saltare tipo Su sti blocchi del cavolo Porco di scordinolo <ride> Perché faccio così? Perché è stato super pericoloso raga Perché questi blocchi Non è che sono come quelli normali Questi qua sguisciano sotto Cioè sta proprio Si scivola <ride> Nel senso che non, non, non, si può, non ci si può fermare, praticamente questi blocchi, se entrano tipo all'interno del muro, cosa che entrano prima o poi, che ti piaccia oppure no, beh, praticamente ehm, tu cadi, ovviamente cadi, non c'è nulla da fare. Mi chiedo, ma se io vado tipo lì, su quelle cose, là, su quelle piattaforme, perdo secondo voi? Sì, secondo me sì, è abbastanza palese che io perda. Se vado lì. Spida ancora più veloce, ok uh, raga, qua ci sto per morire, ci sto per morire, ci sto per morire, sono morto. Beh, direi che 2 minuti e 06 è abbastanza. Ditemi ovviamente se volete vedere altri di questi video. Iscrivetevi al canale, lasciate che ci vediamo al prossimo video. Ciao!